Sì, eh, molto semplicemente quella che proponiamo oggi è una delibera con cui si dà indirizzo al Sindaco di esprimere parere favorevole in merito alla localizzazione del progetto per la realizzazione del ponte dei congressi. Un attimo, solo Assessore, sì. chiedo solo cortesemente silenzio in aula. Chi vuole, se vuole, cortesemente può uscire. Un attimo solo. Prego Assessore. Eh, sì, dicevo che si tratta di una delibera che dà indirizzi al Sindaco, in quanto è rappresentante Roma Capitale nella conferenza dei servizi, in merito alla localizzazione del progetto definitivo relativo all'intervento del Ponte dei Congressi. L'intervento necessita di questo passaggio in quanto eh, con la procedura in atto si è determinata un posizionamento diverso da quello previsto dal piano regolatore in origine in quanto rispetto a quella localizzazione poi nella fase attuativa di progettazione preliminare si sono verificate tecnicamente tutte le diverse ipotesi e la posizione del Ponte dei Congressi è il progetto che oggi si propone di realizzare è quella che incontrava eh, le migliori soluzioni dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista trasportistico, quindi, pertanto, in un processo che oramai è iniziato anni e anni fa, che prevede per le opere di interesse nazionale la realizzazione e l'approvazione del progetto definitivo, che in sé poi costituisce variante, il ponte è oggetto oggi appunto di una variante urbanistica pertanto quella che si chiede di approvare oggi è il posizionamento e i relativi atti necessari ad accogliere il ponte nella posizione ritenuta ottimale a valle ovviamente di diverse conferenze di servizi che ne hanno approvato tecnicamente appunto l'impatto sui traffici l'impatto nelle valutazioni di impatto ambientale, gli impatti e il posizionamento rispetto alle banchine del Tevere, rispetto alle quali anche sono state previste opere importanti di mitigazione e di eh, coordinamento con tutto il sistema del parco fluviale del fiume Tevere nella parte sud. Um, sono previste insieme al ponte importanti opere anche di inserimento nel contesto con un insieme di piste ciclabili che con soluzioni tecniche anche di un certo interesse, si agganciano al ponte e permettono il superamento del Tevere. Quindi l'opera è un'opera molto complessa che si inserisce nel quadrante andando a risolvere un insieme di punti di viabilità di ingresso a Roma non soltanto con il superamento del Tevere ma funzionando come un sistema ad anello di traffico eh, che eh, crea appunto un sistema unitario con l'attuale ponte della Magliana distribuendo i traffici che, che entrando a Roma dall'autostrada autostrada Roma Civitavecchia Vecchia impattano sia verso l'area la, di Colli Portuezzi sia verso l'area dell'Eur. Eh, il ponte nel suo funzionamento distribuisce i traffici anche perché di, prevede diverse eh, soluzioni di uscita in traffici locali e quindi ovviamente andrà ad alleggerire di molto l'unica via di accesso di traffico ehm, che è oggi il Ponte della Magliana e sul quale si creano quotidianamente importanti code. L'opera è anche importante e funzionale rispetto alle previsioni, nuove previsioni nel quadrante in cui si prevede anche la realizzazione del nuovo stadio della Roma-Tordivalle e pertanto negli ultimi adeguamenti dell'ultimo anno sono state previste anche opere che ne permettano permettano di servire la via Ostiense e via del mare in questo senso. E quindi a questo proposito, ripeto, al di là di tutte le problematiche tecniche per le quali si rinvia ovviamente a quanto sta avvenendo eh, diciamo nelle approvazioni presso il provvedimento delle opere pubbliche e poi su, conseguentemente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quella che oggi si va a a proporre qui è una variante ripeto urbanistica nella quale si individuano con precisione le aree che dovranno essere soggette a procedure espropriative le aree soprattutto che mutano destinazione diventando aree atte ad accogliere infrastrutturazione eh, non ci sono altri punti eh, da illustrare pertanto lascio eh, alla discussione le fasi successive. Grazie.